Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Raffaele. Raffaele ha 76 anni, era arrivato alla nostra attenzione con un pene completamente piegato a 90 gradi, con un deficit rettile importante correlato alla malattia che aveva a livello dei corpi cavernosi e soprattutto all'età. Raffaele è un paziente cardiopatico, ha avuto vari interventi a livello cardiovascolare e quindi necessitava di avere eh, un impianto di protesi al pene che abbiamo effettuato un anno fa per risolvere il suo problema di deficit erettile. raffaele dopo un anno come stai benissimo sono molto felice com'è la tua scusate la tua qualità di vita sessuale come sono i tuoi rapporti? è grande, non aggiungo altro, non lo, non, so, non lo so dire, però è alla grande. Raffaele, non fa il timido no, sono felice eh. ecco qua, tutto qua il pene che era curvo adesso com'è? è dritto si era drizzato subito? diciamo che dopo era già dritto almeno appena c'è stato l'intervento poi se è rimesso in moto un'altra volta e se è messo proprio dritto adesso. Senti, la sensibilità del pene, cioè ti accorgi di avere una protesi? No, oppure... no, non mi accorgo né ne io neanche la, la, le partner, la partner che tengo, non, non, non dice niente. Ma se ne è accorta? gliel'hai detto che c'hai una protesi? Gliel'ho detto per correttezza. Se no non se ne sarebbe accorta? Se accorto. no no. Senti, dai un consiglio a un uomo della tua età motivato che vuole avere di nuovo un'attività sessuale, cosa deve fare? Se deve fare questo tipo di intervento perché è una bomba, è una cosa meravigliosa. <ride> cioè... <ride> <ride> Senti, no, importante sta cosa. Il decorso post-operatorio, il dolore, i fastidi, perché tanti non si approcciano a questo tipo di chirurgia perché hanno paura, la zona è una zona delicata, tu che cosa hai Ma provato? Io, non, io non, prima di tutto l'intervento non ho sentito niente, uno. poi diciamo che sono stato 3-4 giorni un po' che avevo, solo per la vergogna, perché avevo il pene dritto e io volevo piegarlo, nel senso, però non, non porta dolore, forse ha più dolore uno che si toglie... Un molare che fare questo tipo di intervento non ho niente da dire alle persone, né, né propaganda né niente, io sono qua, sono sempre a disposizione di qualsiasi persona che vorrebbe spiegazioni. Ok, lo rifaresti? Sempre, ah sì, molto, lo farò rifarei! <ride> beh, speriamo che non rifarlo più, che, eh, ba beh, che basta speriamo. questa. Va okay. bene, sono contento, eh, i risultati sono dei risultati tangibili. Quando mi chiedono esiste un'età per fare l'impianto di protesi, non esiste un'età. Io ho operato un paziente la scorsa settimana di 20 anni, Raffaele ce n'ha 76, abbiamo operato pazienti di 80-85 anni. Non è l'età che conta, ovviamente le condizioni generali sono importanti per il paziente, per affrontare qualsiasi tipo di chirurgia, quindi va sempre studiato prima dell'intervento, ma quello che realmente conta è la motivazione ad effettuare una chirurgia per risolvere un problema che condiziona emotivamente e psicologicamente il paziente. Ultima battuta, prima dell'intervento, emotivamente, come stavi? Male, malissimo, eh, non mi ero tolto cioè la vita è, no, no, non serviva più ero mo molto molto preoccupato di questa cosa poi grazie ho conosciuto voi carissimo professore che io vi stimo tantissimo perché mi avete ridato la vita <ride> e questo è, è la verità vabbè quindi mi vuoi bene <ride> <Assai>. <ride> vabbè ok perfetto ci piace anche scherzare eh, Raffaele è entrato un anno fa di diritto nel nostro club quindi... Siamo felici che tu sei contento, siamo grazie. sempre qui per qualsiasi tua necessità. Grazie mille. Hai grazie. portato le mozzarelle, quindi abbiamo fatto... No, <ride> vabbè. Ok, arrivederci, ci vediamo arrivederci. Alla, alla prossima puntata di Dr. Penis.